cielo si intende Dio, a eccezione del timore del cielo, perché fu detto, citazione di Deuteronomio 10-12, e ora Israele, che cosa ti comanda il Signore tuo Dio se non di temerlo? Ed è forse il timore di Dio una cosa di poca importanza? Quante volte Gesù dice non temete. Che cos'è il timore di Dio? Sul timore di Dio sono state scritte migliaia di libri e tutti iniziano così in occidente timore di dio vuol dire non avere paura perché non si è usato un altro termine rispetto e se anche noi vogliamo seguire la linea di dire che no, Dio non ci deve fare paura però è anche vero che sotto il timore di dio che nessuno capisce che cosa sia questo timore di dio soggiace una realtà che noi abbiamo perso quella di essere creature e se siamo creature c'è un creatore che è il Dio che vogliamo amare che è il Dio che vogliamo conoscere, che è il Dio che vogliamo servire che è il Dio che dobbiamo e vogliamo goderne goderne così almeno recitava un antico Adagio di un centinaio di anni fa. Le nuove religioni di oggi, che non sono religioni come intendiamo noi, non sono neanche le sette, le nuove religioni e sono religioni laicissime, che non hanno nulla di trascendente, ma sono le nuove religioni di oggi, le nuove ideologie di oggi hanno un dato in comune, che le ha, le, le, le, appunto le ha comune tutte quante, quello di non partire da un dato di base, facilissimo da, da sperimentare. Siamo creature e loro dicono no, no, siamo soggetti di diritti, mai di doveri, che a livello collettivo non moriranno mai il singolo può morire ma la collettività no e poi arriverà il punto che anche il singolo arriverà che la morte sarà una disgrazia che capiterà dopo secoli e comunque qualcosa di te rimarrà un chip un microchip il cervello un... l'uomo bionico e nuove religioni di oggi tra 200 anni faranno gli studi su queste religioni noi verso che le abbiamo viste partire per noi non sono religioni ma sono religioni sono ideologie quindi religioni, perché? Perché l'uomo serve a queste ideologie, quindi è una religio, cioè sei legato a queste idee. Ci fanno perdere una realtà concreta, siamo creature, allora ci nascondono la morte, ci vietano di morire, ci nascondono la sofferenza, ci nascondono l'ospedale, ci nascondono i cimiteri, si bruciano le salme così non si vedono. E tutta questa, questa, questa... Questo giovanilismo, questa voglia di perpetuità, di immortalità. Questo è un problema. Se non siamo creature, vuol dire che non c'è neanche un creatore. Ma facciamo finta di essere creature, facciamo finta di essere mortali, facciamo finta di essere fatti di terra. Ecco che allora, allora eh, scopriremo... Che il temere Dio significa come prima cosa metterci a cospetto di colui che ci ha creato e dire tu sei colui che è e noi non siamo se non fino a quando ci fai permanere nell'essere e allora la vita acquista dei colori completamente diversi la vita acquista un significato una finalità Temere Dio vuol dire alzarsi la mattina e benedirlo. Benedire Dio perché mi sono svegliato. Ma chi l'ha detto che io mi debba svegliare di mattina? Dove c'è scritto? C'è gente che non si sveglia. La possibilità di svegliarmi, di respirare e di poter andare con le mie gambe, e chi l'ha detto che sia obbligatorio, in bagno ad espletare le mie funzioni, avere cura della mia persona di me come persona chi l'ha detto che è obbligatorio c'è tanta gente che vorrebbe fare e non ci riesce benedire dio benedire dio benedire dio la possibilità di udire qualcuno che lavora in casa c'è gente che non sente benedire dio non è obbligatorio udire ma senza udito come si sta poter mangiare, poter odorare qualcosa di, di, di, di buono, si benedice Dio, questo vuol dire temere Dio, si benedice Dio, si benedice Dio, non l'oggetto, si dice bene di Dio, benedire, dire bene, di camminare e benedire Dio, di odorare e, e, di, e di benedire Dio, la possibilità che noi abbiamo, gli animali non l'hanno, noi l'abbiamo, lo dobbiamo fare anche per loro, di poter, pregare e benedire Dio la possibilità di benedire Dio perché non siamo soli abbiamo qualcuno vicino e benedire Dio la possibilità di bere e di godere del de, de, de, dell'acqua la semplice acqua e benedire Dio timore di Dio sono una creatura chi l'ha detto che, che possa sempre bere tante volte avrei potuto bere avrei voluto non sono riuscito e noi necessariamente dobbiamo andare a guardare a chi non hai il posto basta un nostro amico che magari c'è il flebo sul braccio dentro il braccio la possibilità che io possa vedere voi e voi possiate vedere me è benedire Dio voi esistete benedico Dio perché esistete perché siete dei miei simili la possibilità di essere liberi benedire Dio la libertà è qualcosa che ci dà Dio e va mantenuta, perché se no, l'uomo tende a perderla. C'è sempre un faraone dietro di noi. Benedire Dio per gli animali senza i quali non vivremmo. Della luce, del buio, del passare delle stagioni. Benedire Dio. Non riusciremo a vivere, se no. Non riusciremo a vivere, siamo fragili. Benedire Dio per l'acqua per la pioggia, per il vento, siamo creature, il timore dell'eterno è il principio di ogni scienza, benedire Dio, avere un tetto, non è, non è detto che, c'è stato anche c'è stato un periodo della mia vita che io non ho avuto un tetto, ho un tetto, benedico Dio, un'attività, qualunque tipo, lavorativo o no. Perché l'uomo è anche l'espressione della propria arte, non del produrre, dell'arte, diceva Giambattista Vico. L'uomo è la sua arte. Non leggiamo solo a livello marziano, guardiamola in senso vichiano. E ringraziamo Dio, benediciamo Dio, benedire Dio, Dio ti benedico, dico bene di te perché mi dai questa possibilità. Per il tempo, per l'ozio per la spesa, per l'incasso, per la perdita. Benedico Dio perché ho memoria e non ho l'oblio, benedico Dio perché ho una coscienza, quando tante volte non l'ho avuta e non è detto che l'abbia ancora, la percezione di esistere. Ho avuto una vita sana? Benedico Dio, sono malato. Benedico Dio perché esisto il male assoluto è il non essere, la malattia è una privazione di un bene dovuto, ma noi esistiamo, noi siamo, è da questo che nasce il timore, da questo nasce la consapevolezza di dipendere totalmente da colui che ci ha creati, da colui che ci ha redenti, da colui che ci ha giustificati e quindi possiamo benedire, ringraziarlo servirlo obbedendo i suoi comandi, lodarlo per poterlo finalmente godere per sempre. Ciao e alla prossima!